I don't to see Stasera siamo qui e finalmente anche questi migranti transitanti possono essere accolti in una struttura gestita da Roma Capitale e quindi in questo momento si stanno svolgendo le operazioni tramite la sala operativa sociale per il trasferimento in una struttura che li accoglierà.